Ci troviamo nei locali della mostra Impressionismo americano del Museo Thyssen-Bornemizza di Madrid. Ci avviciniamo a questa esposizione focalizzando un concetto cruciale per comprendere l'importanza dell'impressionismo internazionale, quello del territorio. Una serie di domande seguite dalle relative risposte ci aiuteranno a scendere nei dettagli di questa esposizione. Cos'è l'impressionismo in francese? E che cos'è l'impressionismo americano? Quali sono le differenze? Si tratta soltanto di una questione di tecnica e di stile? Oppure ci sono davvero differenze di territorio? O sarebbe sufficiente riferirsi alla nazionalità dell'artista o alla localizzazione dell'opera per sapere se si tratta di uno o dell'altro? Da ciò e da questioni sempre legate al tema del territorio approfondiremo le nostre conoscenze con una selezione delle opere in mostra. L'impressionismo, senza l'aggettivo francese o americano, è nato nella seconda metà del XIX secolo come movimento contro le rigide regole dell'accademia, che imponevano modelli sia nei temi che nelle forme. La corrente nacque in Francia, però alla sua formazione parteciparono artisti di diverse nazionalità, tra loro gli americani Mary Cassatt, John Singer Sargent e James Whistler. Questi tre artisti sono conosciuti come gli espatriati perché si formarono in Europa e non ritornarono più negli Stati Uniti. I tre hanno contribuito a gettare le basi dell'impressionismo. Altri artisti americani come Assam, Chase o Torber si spostarono in Europa interessati all'apprendimento delle nuove tecniche degli impressionisti. Due fattori possono spiegare lo spirito nomade di questi artisti. Il primo è quello che la società americana, nel 1865 dopo la guerra civile di secessione, inizia a interessarsi di quello che si trova oltre i suoi confini. Il secondo è che crebbero in famiglie con spirito di viaggiatori. Per questo possiamo dire che il carattere cosmopolita dell'impressionismo lo rende un movimento veramente internazionale. Dobbiamo attendere quasi dieci anni dopo la prima esposizione degli impressionisti a Parigi nel 1874, affinché gli artisti americani si avvicinino alla nuova tecnica. Molti arrivarono in Europa con una formazione pittorica già solida, ma durante il periodo di soggiorno migliorarono ulteriormente le loro competenze frequentando le scuole d'arte e le accademie di disegno. Tuttavia essi erano consapevoli che una migliore formazione si sarebbe ottenuta lavorando in gruppo. Bunker e Sargent, amici, conosciutisi nella nativa Boston, dipinsero in una piccola cittadina a mezz'ora da Londra, dove sperimentarono la pittura all'aperto. Sargent, amplia il suo punto di vista, riferendosi a un territorio reale, un piccolo affluente del Tamigi. Le immagini rappresentate ricordano quelle realizzate dai due pittori in Francia, sulle rive del fiume Empt e dei suoi affluenti vicino al villaggio di Giovanni, dove viveva il loro grande amico e maestro Claude Monet. Questi artisti tornarono negli Stati Uniti, cosa portarono con loro? Tranne il gruppo degli espatriati, i loro soggiorni non erano mai molto lunghi. In molti casi restarono da alcuni mesi a qualche anno. La maggior parte di essi ritornava in patria con la valigia piena di nuove idee, tecniche e temi, oltre a una serie di esperienze ed in buoni amici. Le loro opere furono ben accolte in patria? Quali fu la reazione del pubblico e della critica? come si diffuse il movimento oltre i confini dell'Europa? L'impressionismo si diffuse in modo non uniforme negli Stati Uniti. A partire dal decennio del 1880 i collezionisti ritornavano dai loro viaggi in Europa con opere degli impressionisti. Al ritorno negli Stati Uniti la maggior parte degli artisti si ritrovò a Boston, a New York e in Pennsylvania. I critici degli Stati Uniti dichiararono guerra agli impressionisti americani, i loro dipinti furono bollati come falsi e convenzionali e si diceva loro che era meglio essere un nordamericano autentico che un francese di imitazione. Intorno al 1890 molti artisti nordamericani erano già tornati dall'Europa ed iniziarono a realizzare opere che incorporavano i nuovi temi, composizioni e colori dell'impressionismo in scene ambientate nei loro paesi di origine. Un paesaggio e una città degli Stati Uniti potevano essere una fonte di ispirazione? Child Assam fu uno degli artisti che assimilò gradualmente le tecniche nate negli ambienti artistici francesi e uno dei primi americani a prodigarsi perché l'impressionismo perdesse il suo appellativo di francese e adottasse quello di americano. Qui Assam mostra un territorio americano, la città di Boston e un evento specifico, l'Esposizione Universale di Chicago del 1893. Sappiamo che Assam si trovava a Chicago un anno prima, pertanto non visitò l'esposizione, quindi nel dipinto era presentata una visione immaginaria dell'evento. Assam conobbe il padiglione dell'orticoltura attraverso alcuni disegni e il parco è stato probabilmente dipinto nello studio dell'artista. L'opera nel frutteto è probabilmente la miglior prova di come gli Stati Uniti accolsero l'impressionismo e lo adattarono alla loro situazione. Torbel dipinse la tela in due fasi la iniziò in Europa e non dipinse le figure fino al suo ritorno in America. Lo scambio di sguardi e le conversazioni che si apprezzano nell'opera non avvennero di conseguenza nel paesaggio che funge da sfondo. L'erba, gli alberi e il cielo sono francesi, ma le figure, come la moglie dell'artista e la sua famiglia acquisita, posarono in realtà nei dintorni di Boston. Nonostante tutto, la critica statunitense celebrò il quadro come un tema patriottico di cui vantarsi. Inoltre, il pubblico si sentì identificato con l'abbigliamento dei modelli e ne capì i gesti raffinati e gli atteggiamenti, percependoli come un riflesso fedele alla realtà. Nella pittura impressionista possiamo trovare echi di altri territori? C'erano altre culture che attraevano questi pittori? Verso la metà del XIX secolo, dopo l'apertura del Giappone e l'espansione delle rotte commerciali, il gusto orientale si diffuse immediatamente attraverso l'Europa e l'America. I dipinti degli impressionisti adottarono alcuni elementi tipici delle stampe giapponesi. Questa immagine appartiene alla famosa serie di notturni di Whistler, sagome anonime galleggiano sul Tamigi che attraversa Londra, viste dal quartiere di Battersea. La tela è caratterizzata da una tavolozza di colori tenui che riproduce fedelmente il chiaro di luna. L'artista sottolinea l'orizzontalità del lavoro accatastando come cassetti indipendenti il primo piano, il piano intermedio e lo sfondo. Inoltre, l'alta linea dell'orizzonte evidenzia quanto Whistler è stato influenzato dalle stampe giapponesi. Un'altra caratteristica di questa influenza orientale si può riscontrare nella firma del pittore, decorata con l'ideogramma di una farfalla. L'influenza delle culture orientali continuò e nel 1890 William Merritt Chase realizzò una serie di ritratti in kimono di alcuni parenti e amici in una villa di Shinnecock Hills a Long Island, tra i quali si riscontra il kimono, un'opera della collezione permanente del Museo Thyssen Thyssen-Bornemisza. La figura femminile dell'opera di Chase non solo è vestita con un kimono di seta, ma è seduta su una piccola sedia di bambù di fronte a un paramento orientale mentre contempla una serie di stampe con disegni giapponesi. Il tipo di prospettiva e la simmetria della composizione ricordano lo stile orientale. Nel 1890, Bunker, uno degli artisti presenti in questa esposizione, scrisse una lettera a una collezionista spiegandole la necessità di conoscere il luogo. Utilizzò queste parole «Conosco ogni cespuglio, ogni uccello e ogni rana di questo posto e sono tutti molto cordiali». Essi conoscevano ogni angolo della realtà e ne apprezzavano la bellezza e la forza, anche nei dettagli più insignificanti. Il luogo in cui viviamo, la nostra città e la nostra gente sono ugualmente un luogo significativo, per non dimenticare il valore che apporta alla nostra vita, ciò che ci circonde, per poter raccontare la nostra società e la cultura contemporanea. Vi invitiamo a redare una carta del luogo dove vivete, con tecniche anche diverse dalla pittura, mappe, fotografie, registrazione dei suoni, brevi video. Tutti i formati sono validi per descrivere l'ambiente e conoscere in profondità il luogo in cui si vive. Se volete condividere con noi la cartografia per dare esalto al vostro territorio, lo potete fare attraverso i social network, come Facebook, Twitter o creando una nuova scheda Pinterest.